I vaccini non devono essere chiamati sono farmaci, geneticamente modificati. Il sottoscritto ha presentato un verso alla Commissione europea per vietare l'uso di queste sostanze. Questo è per dirvi che bisogna fare le azioni, non bisogna lamentarsi, non bisogna piangere come l'anellino. Vendere, dove i Quindi si fa assistere da avvocato e credete ci sono molti avvocati disponibili ad assistervi anche in forma gratuita. Fate una bella denuncia alla caserma dei carabinieri, vedrete che le cose prima o poi cambiano, perché è chiaro che c'è il magistrato che più tranquillo quello che fa finta di non vedere, quello più invonito. Ma tra tanti magistrati lo trovate quello che gli puzza e ci vuole mettere le mani e poi vedete quello che succede di fronte all'esercizio di un sopruso. Svegliatevi, fate come faccio io! Ecco perché io giro, io giro, come ho detto prima, pensate che c'è il passo e io? It's <laughs> happening.